Ma l'album di Seggio è già. c'è un po' strano, un po' roncambolesco, mm -hmm. okay. e quindi. Dicevi più che la prima volta? No, mai avuto questo prima. Ciao, io mi chiamo Margot Brecht, ho 24 anni e sono franco-tedesca. e Sono cresciuta in Germania. Una volta ho fatto un'intervista per, per una rivista, però era molto più semplice. Cioè, cioè poi lo vedi in tv e tutto, però è un po'. non lo so, ora è un'altra cosa. Grazie, alla pressione. Io studio qua a Siena una laurea magistrale che è strategie e tecniche della comunicazione in un percorso specifico che è comunicazione persuasiva e pubblicitaria che ho trovato unicamente in Italia. L'italiano è stata diciamo una scelta un po' per curiosità però poi io, mi è piaciuta molto la lingua e, e sono continuato mentre fa, stavo facendo la, la triennale in Francia fino a quando ho deciso di sì potrei fare proprio un Erasmus e poi mh, alla fine ho detto che forse l'Erasmus non è abbastanza e ho fatto la, la candidatura per fare il percorso totalmente in italiano e quindi eh, sono stata accettata e ora sta andando avanti diciamo sì. Puoi dirci un po' meglio, cioè spiegarci un po' in modo un po' approfondito più approfondito cioè, di cosa studi fondamentalmente Praticamente si studia come vengono eh, fatti dei messaggi pubblicitari, come vengono strutturati, qual è lo storytelling dietro la pubblicità. Studio anche materie come eh, la sociologia della comunicazione oppure social media marketing, quindi eh, anche cose più pratiche, eh, il design thinking. Lavoriamo tanto in progetto in un team che è importantissimo quando studi la comunicazione perché più tardi al lavoro è fondamentale fare un percorso del genere. L'università impiega tantissimo tempo nella mia vita, cioè praticamente è la mia vita, lo, lo dobbiamo dire, ma per me eh, è una cosa bellissima perché andare a lezione all'università finalmente è possibile. Anche poi in Italia c'è sempre il sole, non sempre come, come in Germania, quindi già ti dà un buon, un buon umore, già si, si prende la giornata con più leggerezza. Ecco. Il mio rapporto con la città di Siena è... È speciale, è speciale perché io vivo in una città però che sembra un borgo, un borgo medievale, un borgo tipico italiano, toscano, di quello che vediamo su tutte le riviste della Toscana e in Germania. Quindi per me è proprio un sogno, cioè mi sento fortunata di avere una vita quotidiana del genere. Io sono arrivata in Italia e già sapevo parlare italiano, diciamo, questo è per me importante perché fare un'esperienza del genere senza capire in generale. La lingua è un po' complesso, è possibile, però io non, non mi vedevo in questo, in questo scenario, diciamo e quindi ho migliorato tantissimo ancora, cioè con tutti i libri poi che si, si leggono eccetera ho potuto migliorare il livello ancora di più ma io so che qualche parola non la saprò e la dovrò cercare quindi impiegare più tempo ma mi dà ancora più voglia di continuare ecco per me è, è questa una soddisfazione di poter leggere un libro in italiano studiarlo per bene e presentarlo ai professori secondo me questa è una cosa gratificante ecco Siena per me mi dà tanta tranquillità, è un equilibrio tra una vita attiva ma anche una vita molto, diciamo, rilassante. Questa sensazione penso che non ci sia ovunque. Tante persone mi dicono, ma no, non ci posso credere che, che, che non sei italiana, non è possibile. Ecco, questo è uno dei complimenti più grandi che si può ricevere. Questa esperienza mi ha molto cambiata, penso. Mi sa che non ho mai imparato così tanto che questi ultimi mesi a Siena, quindi per me è un'esperienza assurda.